Grazie Igor e Tal per essere Lady Oscar. Ciao ciao ciao a tutti ragazzuoli, sono Petro con il tanke e questo è un nuovissimo video che faccio, questa volta siamo al Cartoomix e oggi. Ciao! Eh, <ride> confonderemo i cosplayer. Vi raccomando, divertitevi, a dopo. Voglio fare <ride> la foto con è Avevi chiedergli di farti l'onda energetica? Magari me l'avrebbe fatta. Che dici? È il turno di mano. Siamo qua ragazzi con Naruto. Grande Naruto, Naruto cazzo. Naruto. Eh? Devi saltare, fai i salti di Naruto no? Corri con le braccia all'indietro. Chi? Chi? Rocky eh, Sta scherzando, Minchia sì. chi so che è Naruto. Grazie, eh! Ma non sempre, gli sketch vanno come dovrebbero Adesso trogliamo quelli lì <ride> Quelli lì Un, un intero step. Stiamo andando a fare un posto con gli Avengers Grandi Avengers La manga numero uno <ride> Una foto a foto su Smart <ride> Adesso lo mettiamo nel pagamento Anduin, lo hobbit, sono le oh. cataglianelli Sei che siamo... Siamo un po' inutili, ma sempre comunque no, no, no, no, non può, è, un vero peccato. è già la terza volta che ti sbagli. No, beh, dai, pazienza, ti vogliamo bene lo stesso. Possiamo fare un breve video? Allora, ragazzi, siamo qua con Bob Marley. Nella terra di Bob, nella terra di Bob, nella terra di Bob, si vedono i rasta dove, dove, dove sono le canne le cose lasciata a casa? sul suo pianeta natale sul pianeta natale qual è il pianeta natale? è eh, la giamaica gi ah la giamaica quindi conosci Bolt? no no no no no no no no via no no no Allora, ragazzi, siamo qui con Lady sì. Oscar sì. Ma sì che sei Lady Oscar. No. Ma sei bionda. No. Vabbè, perché ma hai perso così. la spada. L'hai lasciata a casa. Sì. Hai messo. Eh. Hai ragione. Ragazzi, abbiamo uh. una Lady Oscar senza spada. Numero 2. Eh. Va bene, comunque, dai, fai eh. la nostra dedica al canale. Oh, no, sì. Grazie, Igor e il Tank, no, per essere Lady Oscar. Grazie, Igor e Talver. What the hell is this? Grazie, Igor e Talver. Uh. per essere Lady Oscar perfetto ciao. grazie mille ciao grazie ciao. e questi ragazzi erano gli scherzi a... ai cosplayer, cosplayer. confondendoli facendo. ciao Come. amico corri è Naruto è Johnny ciao è John. è Johnny ciao Johnny Johnny guarda i tuoi video non credo. ok comunque ragazzi io vi ringrazio tanto per la visione vi invito a cliccare sì esatto quello i pollici Cliccate i pollici Cliccate like con i pollici Se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale Perché bisogna essere in tantissimi A cliccare mi piace con i diti di piedi no, so, C'è anche la Sagri gamer là Che mi vuole salutare quella la vista di bianco, non so se la vedete è volato qualcosa cosa non ho Vabbè, partito. con questo Grazie della visione, ciao <ride>